buonasera amici e un po meno i nemici È sempre ricordo che vi parla dalla sua rubrica vorrei parlare di quella che continua in adesso una situazione a dir poco abnormale ci sono sì delle parti che si aiutano e parti che non si aiutano siamo veramente in un mondo del caos semmeno il caos più totale ogni giorno da questi fantomatici telegiornalisti, telegiornali, brillantatori di, di, di, di, di, di fastidi, di, di, di, di problemi, di cazzo, ma, ma, ragazzi guardate come che posto, che, che luce c'è, ma perché uno non si ferma, ne parlavo ieri sera con un mio amico? Ma perché uno non si ferma un attimo a dire guarda, guarda che bello che c'è qua A parte l'antenna che qua, vabbè, pazienza, che, che devo però fare, eh? C'è l'antenna, io la tua la guardo, non la guardo mai, mi fa male. Non fa male la tv, no, no, eh? Non fa male, no? A parte gli scherzi. Ragazzi, guardate come che posto, che, che luce c'è. Io le meraviglie della vita, ragazzi, oh, ma ci vogliamo far fregare da questi quattro burocrati coglioni? Eh? Dai, cazzo, dai! Ci basta solo fermarsi un attimo, non, non lasciar parlare la mente perché tutti gli schermi mentali che uno si mette quando ha sei anni, Dio! Santo Dio! Oh, Giulio Verme, aiutami tu! Capite, Questo è. La mente parla da soli, il servo. Questo mio amico parlava, eh, aveva risposto tutto. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ho detto: fermati un attimo, fermati. Ascolta, ascolta, ascoltare. Ascolta. È dentro, non è la tua mente che, che è. Ed è quello che vi sto provando a comunicare già da tempo, però questa è una chiave diversa. Cioè, guardate dietro, io dovrei far non troppo lo spettacolo che vedo di solito una cosa che non so dire chi si rota si brota è un coglione è un coglione chi si rota si brota è vero è vero è verissimo e vedete che anch'io mi perdo e mi perdo lo spettacolo dico cacchio io sono vivo io sono una vita la vita era un condono meraviglioso cioè ragazzi ma non avete idea fermatevi a guardare le cose belle della vita, quello che vi insegnano le cose brutte della vita, perché anche nell'incidente più brutto della vita, che io qualcuno ne ho fatto, lo garantisco, c'è sempre l'insegnamento positivo e bello, bello, perché quando ti rendi conto che hai fatto l'errore, oddio, qua, là, su e giù, eh, eh, capisci il senso che non sei da solo, che siamo una popolazione di tutti abbiamo lo stesso potenziale. Tutti. E guardate il panorama che ho dietro, cioè, mi vengono i brividi. è una cosa anche davanti, avanti qua. C'è cioè, questo simil blu senza una nuvola ed è meraviglioso. Il camino del, del palazzo che ha acceso di scarlamento e non inquina, ovviamente, no? Eh, eh, perché inquina c'è il bruciatore e non inquina, non inquina, e inquina, sì che inquina, porca miseria. Quindi cioè, mi, sono, mi sono trovato qua, così in pace, un attimo. Dico, oh, ma che bello che è! Quindi, il bello della vita è questo argomento fermatevi quando vedete che siete tutto, tutto, tutto uno strombolo eh? senza una, un, un, un fuoco sulla linea un qualcosa che ha uno scopo ben preciso che è volto a, a rendervi la vita migliore più bella più piacevole più, più curiosa più interessante insomma sognate sognate cioè, il sogno: se uno smette di sognare, se uno pensa che potrò eh, raggiungere degli obiettivi che mi sono posto, se io per primo non sono quello a crederci, ogni giorno non mi metto lì a guardare, a studiare, a vedere, a parlare, a sentire, parlare, insomma, con tutto quello che faccio. So che le linee guida sono state poste e mi posso godere questo tramonto in pace con me stesso. Vi garantisco una situazione, un'emozione vissuta da soli, perché si vive da soli, la pace. E la pace è, un... è proprio in pace, dicevo. Oh, che bello. Ah, che bella luce, Che bello. Anche l'autunno, se uno amo però questo è un anno particolare. Non so. Gli alberi, non so, che sono i nostri cugini, gli alberi tra parenti del DNA umano, eh, oppure del DNA dell'albero e anche del DNA umano, quindi alla lontanissima sono i nostri cugini, questa è la scienza che lo dice, eh? quindi, io ragazzi vi invito a il bello della vita, vedetevi il bello della vita, ci sono un sacco di cose belle, abbiate della curiosità, abbiate passione delirante, abbiate amore, abbiate... Perdono, abbiate idee chiare, abbiate non idee chiare, eppure sentimenti, e chi da seguire, e che, che il vostro istinto, che è il vostro cuore, che è la vostra anima, lei sa, e lui sa. Ui, insomma, è un fulmine incenerito, e buonanotte, per cui ecco. Oggi volevo dedicarlo a voi e guardate che meraviglia che, che la terra, il nostro paese, il nostro pianeta può offrire così, semplicemente stando fermo con un telefonino e amen. quindi vi voglio bene a tutti, grazie da Nicolò è tutto. Non sono un Marzullo. Volete bene i vostri genitori, fratelli, amici. Se altre persone educate, buone, non degli stronzi che non piacciono a nessuno. E viva Dio, in culo la balena. Da Nicolò è tutto. Ciao, grazie.